è in carcere da 46 anni Leonard Pelletier carcere negli Stati Uniti d'America questa è un'infamia perché a ha 77 anni è in carcere non gli hanno concesso il processo d'appello gli è stato negato ufficialmente ed è stata orchestrata una vera e propria campagna di disinformazione per impedire che avesse la grazia. Questa è un'infamia, è un'infamia per Leonard Peltier, è un'infamia del sistema carcerario degli Stati Uniti d'America. Ricordate le carceri fuori dal territorio americano come Abu Ghraib in Iraq. Vi ricordate Guantanamo, anche Guantanamo è fuori dal territorio americano in modo da poter torturare ma, ma fino all'infinito, con le, la crudeltà più, più spinta, i prigionieri che, guardate caso, è un caso, che non siano bianchi, sono tutti o neri o, o bruni. Ebbene, ancora Guantanamo esiste ancora, è un'infamia Come è un'infamia il fatto che questo settantasettenne Leonard Peltier sia ancora in carcere Io mi unisco a tutti coloro che ne chiedono a gran voce la sua liberazione Liberiamo Leonard Peltier